alla configurazione di una figura cosiddetta animatore sportivo territoriale che possa collaborare con gli enti locali, con gli enti pubblici con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di eh, esclusione eh, l'istituzione di un cosiddetto voucher sport per tutti che possa sostenere grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero proprio i soggetti più a rischio di esclusione dalle attività eh, sportive e poi ci teniamo molto a questa innovazione